pace e bene cari fratelli e sorelle bentrovati in questa seconda domenica del tempo di avvento risuona l'inizio del vangelo secondo marco Visto il tempo liturgico nel quale ci troviamo, cogliamo tre spunti che ci aiutino a viverlo con più intensità. Primo punto, abbiamo proprio l'annuncio, la proclamazione del Vangelo di Gesù, figlio di Dio. Vangelo sappiamo bene che significa buona notizia e nel mondo greco-romano era legata a un annunzio di vittoria. Ora, qual è la buona notizia di Gesù, di Gesù figlio di Dio? È la buona notizia della salvezza. E la possibilità in Cristo di essere perdonati dal peccato di essere salvati dalla morte eterna di poter vivere per sempre in comunione con Lui è l'annuncio della possibilità meravigliosa di far regnare Dio nei nostri cuori di avere in noi il suo Santo Spirito di essere resi capaci di amare come Lui ci ama in fondo, miei cari, a tutti piacciono le buone notizie chi di noi si alza la mattina sperando in annunzi catastrofici? Nessuno. E tutti noi ce ne aspettiamo di belle. Chi si aspetta la bella notizia di aver, non so, trovato un lavoro, di essere corrisposto in amore, di superare una malattia, di essere sano e non avere problematiche dopo una visita, eh, chi di vincere a Super Enalotto, insomma, ognuno gli metta le sue notizie che si attende, che gli danno gioia. Ma vedete, in fondo, la notizia per eccellenza della quale abbiamo bisogno è quella di poter essere salvati dalla morte, di poter essere liberati dal nostro egoismo, di essere resi capaci di amare, di saperci amati profondamente e perdonati. Questa è la notizia per eccellenza che Gesù è venuto a portarci. Infatti Giovanni Battista ci presenta colui che viene a battezzarci, cioè ad immergerci nello Spirito Santo, nello Spirito di Dio. Secondo punto, noi cosa dobbiamo fare? Preparare la via del Signore. Ecco, risuona in questo testo un brano del profeta Isaia, unito a Malachia. Non abbiamo il tempo di approfondire le differenze che Marco riporta dall'originale ebraico, però puntiamo l'attenzione su un fatto che il Vangelo ci invita a preparare la via del Signore, a raddrizzare i suoi sentieri. Subito dopo ci viene proposto Giovanni Battista che battezzava per un battesimo di conversione. Cerchiamo di capire, l'invito grande che ci viene fatto è quello di preparare la via del Signore, cioè di sporci ad accoglierlo e ci viene chiesto di raddrizzare i suoi sentieri. Che significa? In che senso abbiamo storpiato i sentieri di Dio? Leggiamolo in chiave esistenziale. La vita che Dio ha sognato per ognuno di noi, avendoci creati a sua immagine e somiglianza, è una vita semplice, fatta di amore, di verità, di trasparenza, di sincerità, di generosità. Noi tante volte... Per motivi vari, dal contesto in cui abbiamo vissuto, passando per i nostri peccati, abbiamo invece reso tortuoso tutto questo. E succede che viviamo nell'ambiguo, nel camouflage, cercando di ehm, mostrarci per ciò che non siamo né che vogliamo essere, addomesticando le cose a nostro uso e consumo, manipolando relazioni, vivendo come maschere di carnevale, non come persone. Ecco, l'invito grande che ci viene fatto è disporci ad accogliere il Signore, mettendoci nella condizione di voler raddrizzare tutto questo. E quindi cosa significa? Lo capiamo dal battesimo di Giovanni. Il battesimo di Giovanni non era come il nostro battesimo cristiano, cioè non rimetteva il peccato originale né ti rendeva Tempio dello Spirito Santo, era però un rito, un segno. L'immergersi nell'acqua e il risalire era il segno di voler morire alla vecchia vita e rinascere. Era come a dire: Mi riconosco bisognoso di perdono, voglio rinascere a vita nuova, voglio accogliere il Messia che viene, mi rendo conto che così non va. L'invito che ci viene fatto per vivere in modo significativo non solo il Natale, ma in fondo per lasciarci rinnovare giorno dopo giorno dal Signore e sempre partire da questa posizione esistenziale, cioè non sentirci arrivati, avere il santo coraggio di metterci in discussione, di guardarci per ciò che siamo e davanti a Dio lo possiamo fare perché siamo profondamente amati. Avere la grazia di riconoscere ciò che nella nostra vita non va, Smetterla di eh, coprirci, di eh, camuffarci, di ehm, scappare da noi stessi. Ecco, perché Dio possa entrare abbiamo bisogno di metterci in questa posizione esistenziale, riconoscerci bisognosi del suo amore, del suo perdono. In fondo si parte dal lasciarci amare da Lui, dal lasciarci perdonare da Lui. Quanto è liberante, ad esempio, vivere in modo significativo il sacramento della confessione, non come lavaggio della lattuga prima di metterla sulla tavola, ma come momento in cui io chiamo per nome i miei peccati, in cui prendo atto responsabilmente dei miei fallimenti e li presento a Dio attraverso il sacerdote per ricevere, in cambio incredibile, la sua vita, il suo spirito in me, il suo perdono. Terzo punto. Tutto ciò perché avvenga. Di cosa c'è bisogno? C'è bisogno del deserto. Giovanni viene presentato come voce di colui che grida nel deserto. E le folle andavano nel deserto per farsi battezzare da Giovanni. Sappiamo bene che nel primo testamento il deserto aveva diversi significati. È un luogo di pericolo mortale, è un luogo dove si è ridotto all'essenziale, ma è anche un luogo di prova. Ricorderete l'uscita del popolo di Israele e tutta l'attraversata dall'Egitto. Un luogo di prova dove sei messo alla prova ed è anche un luogo di trasformazione. Perché? Perché il popolo, proprio attraverso il deserto, arriverà dalla schiavitù dell'Egitto alla terra nuova, alla terra promessa. Ma è anche profondamente un luogo di incontro con Dio, di intimità con Lui. Proprio a causa di tutte queste difficoltà, dell'essenzialità alla quale sei ridotto, Infatti è il luogo dove si scopre e si vive un rapporto più profondo con Dio. Quindi per vivere tutto ciò è importante ritornare al deserto e uno potrebbe dire, ma come faccio ad andare nel Sahara? Non posso. Ora, più che uno spazio geografico, il deserto può rappresentare anche uno spazio dell'anima. Cioè in ognuno di noi c'è un deserto dove noi possiamo lasciarci incontrare da Dio. È interessante perché in ebraico la parola deserto è midbar, collegato a Dabar, che è parola. C'è un luogo in noi dove siamo chiamati a lasciar risuonare la parola. C'è un luogo profondo in noi, che è il nostro cuore, è la parte spirituale, il nostro io più profondo, dove Dio ci vuole incontrare, dove Dio ci vuole amare. Noi purtroppo, tante volte, non scendiamo nell'interiorità, non entriamo in un contatto profondo con Dio. Ci fremiamo in superficie, perché? Perché abbiamo paura di scendere in profondità, perché in fondo avere un po' di contatto con noi significa prendere contatto con le proprie fragilità, con le proprie paure, con le proprie incongruenze e scendere, scendere per incontrare lì il Signore nella parte ancora più recondita e profonda. Ma noi a volte scappiamo da noi stessi e anziché scendere nel deserto, Preferiamo rimpinzarci di rumori, di suoni, di falsi bisogni. Siamo continuamente connessi col mondo ma sconnessi da noi stessi e, peggio ancora, da Dio. In fondo, deserto, dal latino, richiama anche il termine deserere, che significa sciogliere, slegare. Se noi non ci sleghiamo da tante inutilità, da tante distrazioni perniciose, da tanti ingolfamenti nei quali ci infiliamo a, con tutte e due le scarpe, noi vivremo sempre fuori da noi stessi, anziché porci davanti al Signore, ascoltarlo, lasciarci amare, coltivare gli spazi della cura dell'anima, come la preghiera, come la contemplazione, come la meditazione, la lettura spirituale. Anziché nutrire la nostra parte più profonda, ci fermiamo a rimpinzare di piaceri la nostra parte più superficiale, potremmo dire così. Che bello sapere che il luogo dove Dio ha emesso la sua parola al popolo di Israele, il deserto, Midbar, è un luogo che è presente anche nella nostra interiorità, il luogo dove Dio ci parla, Medaber in ebraico, ciò che parla, sì, il deserto è il luogo della parola, è il luogo dell'incontro profondo con Dio, e così la nostra interiorità, ed è l'incontro con Dio che è capace di far rifiorire i nostri deserti, di far rifiorire la nostra vita e di conseguenza far rifiorire le relazioni, le cose con cui siamo a contatto, ciò che noi facciamo. Se la sua parola non entra in noi, se non coltiviamo la relazione intima e profonda con lui, assisteremo soltanto a a un'ulteriore crescente desertificazione nella nostra vita e in quella di coloro che ci stanno accanto. Cogliamo allora questo tempo come un tempo fecondo per rientrare un po' più in noi stessi, per lasciare che Dio parli un po' più ai nostri cuori, disponendoci a seguirlo seriamente, senza paura di metterci in discussione, di riconoscere ciò che non va, di chiedere perdono, perché... Perché il Signore è venuto a portarci la salvezza, l'annuncio di gioia meravigliosa. Siamo amati, siamo cari a Dio, siamo figli di Dio, nati per vivere in eterno e per non morire mai. Che il buon Dio vi benedica a tutti. Pace e bene.